Ciao amici, sapete che la bellezza si può proteggere ed esaltare con la giusta alimentazione? Devo mettermi a dieta anche per la pelle adesso! Mangiare bene, fa bene! Ci guadagniamo non solo in salute, ma anche in bellezza. Frutta e verdura, con le loro vitamine e liquidi, nutrono la pelle e la rendono luminosa. Scegliendo cosa mangiare, possiamo ottenere anche unghie sane e capelli forti. Vediamo insieme 8 cibi anti-età per fermare il tempo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video! mi piace, tanti nuovi video. 1. Tuorlo d'uovo. Con il passare del tempo le unghie diventano più fragili e tendono a spezzarsi. Potete rafforzarle naturalmente con le vitamine B6, A e D del tuorlo d'uovo. Si può aggiungere un tuorlo d'uovo alle insalate o fare un omelette con verdure. Le uova sono state rivalutate e non sono nemiche del colesterolo come si diceva e poi sono ricche di vitamine B1 e B12, di fosforo, ferro e zinco e non sono caloriche. 2. Avocado, L'avocado è uno dei cibi anti-age più efficaci. Contiene acidi grassi insaturi e vitamina E, che rende la pelle più elastica e luminosa. Ma non abbuffatevi di avocado, è piuttosto calorico e bisogna tenerlo presente. Vi consiglio di mangiarlo nelle insalate o come piatto di proteine magre. Ho parlato dell'avocado anche in questo video. 3. Noci Le noci elasticizzano la pelle e la proteggono dalla luce solare e dall'inquinamento. Sono ricche anche di vitamina E, antiossidanti o meccanici. Omega 3 e omega 6. Come per l'avocado, meglio non esagerare con le noci, sono molto caloriche. È meglio non mangiarle alla sera perché sono un po' impegnative da digerire. 4. Tarassaco. Il tarassaco è diuretico e disintossicante, ideale per fare detox e drenare i liquidi. Con pochissime calorie aiuta a prevenire gli inestetismi della pelle come la cellulite e a contrastare il gonfiore diffuso dato dalla ritenzione idrica di gambe e glutei. 5. Mirtilli. I i mirtilli sono un vero tocca sana per chi ha problemi circolatori. Questi piccoli frutti tonificano i vasi sanguigni e migliorano la circolazione. Inoltre sono anti-age perché favoriscono l'ossigenazione e la rigenerazione dei tessuti. 6. Pomodori. I pomodori sono l'alleato più affidabile contro le rughe e le macchie della pelle. Contengono il licopene, un antiossidante protettivo contro i danni del tempo e del sole. I pomodori mantengono i loro effetti benefici sia crudi che cotti nel la salsa. Infatti la quantità di licopene rimane inalterata anche dopo la cottura. 7. Porri. I porri sono l'ideale per la dieta e per ottenere la pancia piatta. Hanno proprietà lassative e diuretiche che riducono il gonfiore addominale. Contengono fibre in quantità utili per favorire il transito intestinale. Sono ricchi di vitamina A, C e B e di silice che dà elasticità a ossa e pelle. E sono pochissimo calorici. In 100 grammi di porri sono contenute solo 30 calorie. Vuoi sapere tutti i segreti su come ottenere una pancia piatta? Ho scritto una guida con la dieta specifica anti gonfiore. Trovi il link in descrizione. 8. Tè verde. Il tè verde antiossidante e vitaminico fortifica i capelli e ne previene la caduta. Ti consiglio di berne due tazze al giorno per rendere subito visibili gli effetti. È anche antiossidante e dà energia senza caffeina. Avete visto amici com'è facile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 Ed eccolo il regalino di oggi, lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Per vedere tanti altri video su alimentazione naturale per la salute e la bellezza è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e andate sulla playlist dedicata. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole! E e vivi meglio